Sono Marcella Carbonelli, vicepresidente del Centro Sociale Antonio Montanari, e eh, abbiamo partecipato eh, con un progetto a, questa, a questo grande progetto Riapriamoci eh, ed è, eh, un, ci ha dato la possibilità di ampliare un progetto che già avevamo eh, e che già avevamo avviato, ma eh, con Poca partecipazione. Il progetto si chiama Voglia di Vivere eh, e eh, sono persone fragili che si ritrovano al centro e fanno delle attività. Grazie al progetto Riapriamoci abbiamo potuto inserire eh, altre cose, quindi li abbiamo già portati. A, eh, una visita a un'oasi che si chiama Oasi dei Saperi, eh, abbiamo in programma mh, pranzi sociali, eh, mh, gli compriamo un eh, computer dove eh, familiarizzare un po' eh, con, con la tecnologia e eh, quindi insomma eh, stiamo mh, avendo già molte più adesioni rispetto a prima. Era un progetto che già esisteva, ma grazie a, al progetto Riapriamoci abbiamo potuto arricchirlo e quindi si sta arricchendo anche di persone, quindi bene, grazie e continuiamo a portare avanti questo progetto, grazie mille.